Andiamo ad osservare ora la piattaforma Easily, anche in questo caso occorre una registrazione oppure si può entrare con Google Plus o Facebook, andiamo ancora tramite Google Plus. Siamo dentro. Anche qui abbiamo molte idee già sviluppate che si possono utilizzare o condividere. Vediamo per esempio se si può riutilizzare questa modificandola. Prova. Vediamo come modificare possiamo cambiare quindi il testo gestendoci presumo anche la forma vediamo un po se si riesce a controllare si riesce a ingrandire ma non a rimpicciolire proviamo a vedere cosa succede andando a capo gli a capo per farlo rientrare nella forma evidentemente e poi probabilmente gestirsi anche le dimensioni del testo ecco in questo caso siamo riusciti a far rientrare anche una frase lunga quindi vediamo se volessimo inserire anche un'immagine, se c'è qualche possibilità oggetti se si possono trascinare sì. vediamo anche questo se si può trascinare posso sempre andare a modificare quello che ho scritto adesso per esempio questa immagine non mi serve vediamo se riesco ad eliminarla si porta così fuori sì, sembrerebbe di sì visualizziamo di nuovo gli oggetti Benissimo, per cosa più ridisciplinare, prendiamo un'immagine di questo tipo. È troppo grande quindi rimpiccioliamo adesso è troppo piccola <ride> bisogna quindi avere un po di occhio per non sbagliare proprio completamente la misura potrebbe andare bene un 20 no 14 mm. miglioriamo ma bisogna mandare di più a capo per rimanere cerchio. Ecco, quindi in questo caso abbiamo modificato molte cose del template originario. È interessante anche vedere se si può magari cambiare lo sfondo. Per esempio mettendone uno più scuro. Proviamo. Sì, è bastato trascinarlo e siamo riusciti a metterne uno più scuro. Ci vuole un attimo di tempo perché si aggiorni per esempio questo color legno che è anche simpatico. Anche se non ha molto contrasto. Possiamo, Possiamo sbirzzarrici quindi basta trascinare e proviamo tutte le varianti. <ride> Divertente anche questo. Proviamo a vedere un bel giallone. E così via insomma. Possiamo spaziare tra diverse proposte. Di contenuti. anche questo è interessante molto veloce quindi da utilizzare con una rapida e intuitiva interfaccia quando noi salviamo Possiamo salvarlo così, non è il che abbiamo detto noi. che cosa è successo allora qui mi propone di aprire uno di quelli che avevo già creato con i diversi nomi posso pulire tutto in qualsiasi momento Posso scaricare anche in formato pdf, che non è una brutta cosa per un'eventuale pubblicazione e diffusione tramite vari mezzi, oppure scaricando in bassa qualità, vediamo che tipo di formato sceglie, quello jpeg, quindi posso averlo anche in formato immagine o in pdf. tornando all'home page ecco le varianti che io avevo salvato due sono identiche perché è la prima invece è ancora quella azzurra iniziale se io volessi condividere una di queste vediamo un po cliccando sopra torno sulla pagina di modifica invece sotto c'è la scritta share e posso condividere come privata o come pubblica posso mettere il link diretto nel browser oppure fare l'embed con il codice che è codice di incorporamento dell'immagine, semplicemente. Oppure ancora posso condividere su tre social diversi, che sono Facebook, Twitter e Pinterest.